Devo dire che questa pista me la ricordavo come una delle piste favorevoli invece... Cosa che c'avevo un ricordo sbagliato così a occhio Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale e bentornati dal nostro Calogero Bottas nella carriera pilota su f 122 Veniamo da una gara un po' controversa, vi ricordo che trovate tutti gli episodi della carriera di Calogero Bottas qui sul canale in una playlist dedicata, ma adesso ci aspetta la gara di Francia la gara dei mangiabaguette che se mettono dappertutto, sotto ascelle, poggiate sotto le biciclette, sui sedili da metro, eccetera eccetera, basta parlare male dei nostri cugini francesi, che poi chi ha detto che sono cugini non si sa, comunque si up. Yeah prima di andare avanti andiamo a fare un recapino della situazione di classifica Max Verstappen in questo momento è primo con 186 punti seguito dal nostro calogero Bottas a 152 non siamo lontanissimi rispetto a come stavamo prima siamo arrivati a un distacco di 34 punti che è sempre un botto però diciamo che è più accettabile poi Norris, Alonso, Leclerc, Perez Albon, Ricciardo, Hamilton e Ocon vanno a chiudere la top 10 a questo punto non ci resta altro che andare al weekend di gara e sono certo che stavolta senza fare ironia e altro non ci sarà la pioggia perché è impossibile che di, fino adesso di 11 gare che abbiamo fatto ne abbiamo fatto 7 col bagnato e sicuramente in Francia ci sarà il sole che spacca le pietre di fatti è così, a parte le prove libere 2 che non gliene frega niente a nessuno, meno male allora, primo tentativo sicuramente non fa casini qui a curva 1 subito che è una curva veramente bastarda perché non vede in cacchio così calogeno, di che il tempo non è che sembra proprio quello ideale per andare a fare una scampagnata al mare, però perché poi le scampagnate si fanno in campagna, giustamente, se no si chiamavano in un'altra maniera, credo che abbiamo fatto il primo settore viola, ma è facile perché non ha girato nessuno ancora, così ci sono buoni tutti. Devo dire che questa vista me la ricordavo come una delle viste favorevoli, invece Cosa che che avevo un ricordo sbagliato così a occhio diciamo che potevamo fare sicuramente meglio questo Perez va a girare in 1.31.4 e il nostro calogero va a chiudere in 1.31.0 e si stacca la pole position ecco così giusto tanto per dargli il buongiorno Tagliono. ultimo tentativo mannaggia ho perso un botto adesso porca zozza porca svegliato marcia cazzo non fa un casino Un ottimo lavoro. Sì, l'hai resistita quella di prima. Sì, dai, yeah. Stavolta volta, raga, veramente non me la immaginavo. Perché ho fatto veramente due giri di merda. A parte il primo, parte primo il nostro calogero Bottas. Attenzione, altra pole position. Beh, secondo, Lando Norris. Terzo, Leclerc. Poi Albono, Ricciardo, Perez, Alonso. Con Verstappen, nono. Russell, Russell, decimo. Vanno a chiudere la top 10. Incredibile, ragazzi, le Red Bull sono in crisi nera. E soprattutto Verstappen che sta proprio tanto, tanto indietro. riuscire a fare una partenza. Allora, se io mantengo l'acceleratore così, senza darne di più poi do tutto e mi passano tutti uguale attenzione Ricciardo, c'è prova, ma per oggi lo cerca di difendersi in qualche maniera, tanto davanti Leclerc e Albon fanno accapocciate, ma tutto sommato poteva andare decisamente peggio la faccenda dietro Perez per il momento non si vede Verstappen adesso dobbiamo restargli vicini a questi nei primi due giri sono quelli peggiori perché tirano come creanzati per dire una parola carina attenzione che tanto qualcuno cerca all'interno Palogero si difende e questo mo cerca l'esterno però mo cerca pure in baffa al culo perché stava a venire addosso non so chi era però tutto sommato ancora sta una resiste, Ma io devo riuscire a attaccare no? Prova a buttarsi dentro qui alla curva Calogero. Mamma mia, che sorpasso hai fatto! Che l'ho particolarmente rischioso. DRS: Se sei a meno di un secondo dall'auto davanti, questo tutte le gare mi spiega la regola del DRS. Cioè, Alex, veramente non ho l'Alzheimer. Stai aumentando? Boh, la finestra P-Stop è aperta. Per una volta io rientrerei proprio. Adesso? Perché secondo me dopo becchiamo traffico. So che spreco il DRS che adesso noi abbiamo e Carletto non ce l'ha. E Carletto non ce l'ha. Vai attenzione, crediamo che tra pochissimo perderai aderenza. Sì, potete anche non portare sfiga, comunque quando sono andato a girare per attaccare Carletto. Non so, proprio sicurissimo di rientrare adesso. Però se rientro dopo, secondo me, è beccuto il traffico. Ok. Non ho preso penalità, incredibile. Non dovrebbe stare a rientrare nessuno, quindi per una volta non beccamo un safe release. Se perde una marea di tempo qui ai box. Frizione tirata, dammi il verde. Ok a te e alla criu si sì, a te a sorita sbrigate non so se ho fatto bene accettare eh, la strategia mamma mia quanto tempo stiamo a perdere siamo ultimi cazzo siamo ultimi ma cercate di andare forte subito ma scivola tantissimo raga mamma mia non potete capire quanto scivola si si sì, sì, ho visto teneteci un pochetto possibilmente Dicete che gli dovete raccontare del menu dell'hotel. modalità a sorpasso, stanno tutti ai box, raga. Non riesci, guarda. Charles ci ha ripassato ai box. Mi pare che Charles stia un po' in difficoltà, sinceramente. Facciamo subito l'herz, voglio attaccarlo subito, raga. Non fanno perdere tempo, non fanno passare tempo. Calogero è riuscito manna in temperatura le gomme in maniera incredibile rispetto al solito raga ma gioco di squadra è niente eh? non è che io potete di proprio delle vasse non uso l'Hertz devo ricaricare devo ricaricare Sto davanti non so che c'avemo po' oh, guardo adesso non posso guardare facciamo Norris quindi è tutto come prima siamo a DRS, ci potrebbe avere pure Carletto il DRS. Infatti non recuperiamo niente, rileviamo l'HERZ. Siamo vicinissimi, ragazzi, siamo vicinissimi. Ancora HERZ. arriva qui la curva calogero. Siamo vicini, siamo molto vicini, troppo vicini. Devo alzare piede, devo alzare piede. Poi, però, mi accosto a Carletto, sta cosa non andrebbe a finire bene. ATTENZIONE due GUSTI smeglio MEGLIO CHE ONE non ci riesce Calogero, però comunque se l'avano dai palle Carletto e adesso abbiamo Norris a tiro il Norris mi pare decisamente in difficoltà con queste gomme non so perché, ma perché c'ha le bianche attenzione, errore clamoroso il McLaren che le bianche non c'è nessuna presa per superarlo adesso cioè, nessuna prescia, insomma, sta per finire la gara, però. Oh, Carle, che devi fare là dietro? Eh, cioè. Lo dico, insomma. Sto dagli il tempo da arrivare su rettilineo a Norris. Eh, non è che ho problemi a passarlo, sinceramente. Eccolo. Hertz, stavolta. DRS. Dovremmo arrivargli sotto. Non so se sotto abbastanza. Siamo velocissimi, ma non abbastanza. Siamo a scia, stavolta non si potrà difendere. Questo forse non era proprio il posto migliore dove farla sta cosa. Mamma mia, che rischio calò, che rischio. Prima della curva calogero. Lo va a attaccare e di fatto dovremmo aver preso la, la testa della gara. Se Albon non ha messo il record sul giro tutti i giri. Sta ancora in box Albon. Vediamo se la modalità sorpasso, penso che stia uscendo ok siamo primi bene e questo è un buon risultato oh, attenzione piastri fuori dalla sessione non so che significa sto fatto per noi penso niente bellissimo manovra eccellente adesso sei in prima posizione ah Alex dove sei? a scoppio ritardato ho superato un'ora fa vabbè comunque fa niente eh Alex prenditi i tuoi tempi figurati se noi siamo contro quelli lenti Che fatica, raga! Sto a veramente come una lontra affumicata. Dai, calò, dai, calò! Concentrato, resta concentrato. Ho preso un po' di margine da Norris e Leclerc. Vedo Perez quarto. Invece non riesco a vedere... Lo sta Verstappen. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 13 giri resiste, non so dove sta Verstappen, sta cosa mi sta facendo venire un po' di ansia ma giocasse tutto l'Hertz mamma mia che callo Alex ma non è che mi hai di dove sta Verstappen? Ci no, eh? resta abbastanza carburante per un solo giro è uno che devo fare io lo sapete Verstappen dove sta Verstappen Ma oh. già voi Verstappen quello dietro di te è Charles il... si sì, ce vedo quello dietro di te è 1,7 secondi monta gomme medie e usate le sue gomme sono state montate 7 giri fa si sì, ma sti cazzi ti ho chiesto di un altro ma sta a fa storia a morte e miracoli Beh, ragazzi ultime curve le facciamo relax per evitate a fa far cacchiate daglia cazzo daglia cazzo il pilota del giorno calogero botta, pole position vittoria a giro veloce mi pare abbastanza direi ma non so dove sta Verstappen Gara perfetta grande calogero attenzione sul podio Vince Calogero Bottas su Ferrari, secondo Leclerc, terzo Norris, poi Perez, Ricciardo, Verstappen che arriva sesto e ci frega pure il giro veloce all'ultimo, quel punto spero che non farà la differenza un giorno, poi Alonso, Albon, Russell e Gasly vanno a chiudere la top 10. Per quanto riguarda la classifica, Verstappen è sempre primo a 195 punti ma adesso Calogero sta a solo 18 punti di distacco, poi c'è Norris a 146, Leclerc a 141, Alonso, Perez, Albon, Ricciardo, Hamilton e Ocon vanno a chiudere la top 10, raga io devo dirlo il mondiale se è riaperto perché adesso stiamo sotto a una vittoria per eh, riagvantà Verstappen. Devo dire che sono soddisfatto, la gara è andata molto bene e nonostante le solite partenze ignobili che facciamo io non riesco a capire è veramente assurdo ogni volta partì praticamente in prima fila e ritrovasse dopo eh, due curve, dopo cinque macchine insomma. Però tutto sommato è stato un grande weekend, bella gara, bei duelli, mi sono veramente divertito. Io ragazzi spero che vi siate divertiti anche voi, vi ringrazio come al solito il tempo che abbiamo passato insieme e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.